Siamo in diretta, uh, lascio la parola al coordinatore regionale Iata Piemonte, Matteo Camisuli, e inizio a dare un benvenuto e una buonasera a tutti gli ascoltatori. Eh, abbiamo perso il nostro coordinatore, che adesso si ricollegherà. Eccolo. Matteo? Matteo ci sei? Eh, sì, adesso sì, sono stato, non so, mandato fuori dal, dalla, ah. dalla diretta. Dunque, grazie, eh, benvenuti Uh, benvenuti a tutti quanti e eh, un grazie speciale ai nostri ospiti che hanno accettato di, di prendere parte a questo evento. Um, io sono Matteo Camisuli, coordinatore regionale di IATA Piemonte per questo anno sociale. Andrò adesso brevemente a presentare gli ospiti, dei quali avete già ricevuto in, attraverso il post sulla nostra pagina una, una breve ah. presentazione. Comunque eh, li andrò brevemente a presentare. Uh, partiamo dal professor Paolo Benanti, un padre francescano del terzo ordine regolare, nonché teologo, e docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l'Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leonino di Anagni. I suoi campi di studio coinvolgono l'etica delle tecnologie, l'intelligenza artificiale e la neuroetica. Um, Matteo abbia problemi di connessione, quindi per il momento tutto che faccio io continuo con la presentazione appunto di, del docente Paolo Benanti che dal punto, come diceva Matteo, dal 2008 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, Istituto Teologico di Assisi, il Pontificio Collegio Reuniano e Anagni ed è, In questi anni si occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano, e ha fatto parte della Task Force uh, di Intelligenza Artificiale per graduare l'Agenzia per l'Italia Digitale ed è membro attivo della cor corrispondente della Pontificia Accademica per, uh, per la vita, con particolare mandato per il mondo dell'intelligenza artificiale e a fine anno 2018 è stato selezionato dal Ministero dello Sviluppo Economico come membro del gruppo di esperti incaricati per elaborare appunto una strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e appunto una strategia nazionale in materia di tecnologie basate sui registri condivisi e blockchain. Come poi avete visto dalle altre biografie, gli altri due ospiti che oggi ci accomp accompagneranno in questo evento sono... Roberto Reale, che potremmo definire come innovation manager, ricercatore, divulgatore e docente, che si occupa da, più, da quasi un decennio di eh, programmi di trasformazione digitale, supporto al policy making e valutazione degli impatti tecnologici, economici, organizzativi e manageriali dell'innovazione. È stato membro di tavoli tecnici della Commissione Europea e organismi nazionali e internazionali di standardizzazione e ha curato appunto numerosi progetti di e government per la camera dei deputati per il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e attualmente conduce un'ampia campagna di comunicazione appunto sulla trasformazione digitale sul suo impatto sulla nostra società e cultura e per ultimo ma non meno importante abbiamo appunto Andrea, dottore Andrea Medegari che è stato laureato in informatica in informatica all'Università di Modena ed è, nelle, ed è specializzato nelle tecnologie di artificial intelligence, di cyber defense e cyber intelligence e è anche insegnato all'Accademia Militare di Modena ed è imprenditore membro del Consiglio di Amministrazione di Expert AI, società per azioni eh, SAI for Gate SPA, Expert System USA che sono imprese che comunque con cui lui collabora tuttora. Questi sono i nostri tre ospiti d'eccezione che oggi ci accompagneranno, e per cui da parte mia, ma da parte di tutti i soci, comunque da parte di tutti gli spettatori, i membri di IATA Italia IATA Piemonte, vi ringraziamo per essere qui, per noi è un piacere e un onore, in quanto... Nella giornata di oggi, o meglio nell'evento di oggi, vorremmo affrontare una tematica che è sulla bocca di tutti o comunque è comunque una tematica molto complessa, ma che viene usata in video, servizi, um, libri, comunque ovunque ci giriamo è sempre presente, ovvero l'intelligenza artificiale e il machine learning. Ma oltre a ciò vorremmo appunto, oltre ad avere una visione, una minima conoscenza di cosa sono queste tecnologie, anche poter capire quali sono e saranno o sono state le applicazioni e i sviluppi, soprattutto all'interno, nel mondo della difesa, appunto, con specifica la Nato. Ovviamente eh, la Nato, eh, proprio quest'anno, ha pubblicato, diciamo, all'inizio del 2021, un report stilato da 12 esperti che hanno delineato principalmente delle linee che i Paesi membri dovevano seguire, per, diciamo, avviare un processo di ammodernamento dell'intera alleanza atlantica e proprio tra le voci più importanti, insieme al quantum cryptography, alla cyber security, al supercomputing, c'erano appunto indicate come tra le più importanti l'intelligenza artificiale e il machine learning. E appunto perché la NATO, l'intera alleanza atlantica e i paesi, i membri dell'alleanza atlantica hanno delineato l'importanza di queste due tecnologie, ci siamo chiesti. Perché sono così importanti? Ma soprattutto, tutto quello che sentiamo, che possiamo leggere, è vero? È verosimile o è totalmente infondato? E per fare ciò, oggi ci avremo della conoscenza di tre esperti comunque del settore, partendo appunto da dottor Roberto Reale, a cui vorrei chiedere appunto mh, che cosa intende per lui dal suo punto di vista intelligenza artificiale e machine learning, e se ci può anche dare un... Una breve introduzione, comunque, un suo punto di vista su quali sono gli sviluppi di queste tecnologie oggi e in quali ambiti magari sono impiegate tutt'oggi o potranno essere impiegate nel futuro prossimo o ancora quello dopo. A lei la parola. Bene, grazie dottor Mileva, grazie a Iata Piemonte per l'organizzazione dell'evento. Mi avete dato un compito non facile perché venire prima del professor Benanti e del dottor Melegari non, non è agevole. E e inoltre definire l'intelligenza artificiale eh, non, non è facilissimo, non è, io se devo essere pienamente sincero non saprei dire che cos'è. Eh, il regolamento, la bozza di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che è stata, um, è stata pubblicata appunto in quanto bozza il 21 aprile scorso dalla, dalla, dalla Commissione europea nelle considerazioni iniziali non la definisce, non definisce cosa è l'intelligenza artificiale, ma si riferisce all'intelligenza artificiale come a una famiglia estremamente ampia di tecnologie, le quali tecnologie, appunto, nelle parole di questa bozza, possono portare delle conseguenze, eh, dei vantaggi eh, economici e sociali, ma più in generale, appunto, delle conseguenze. Peraltro, l'approccio di questo testo normativo che... Se vogliamo è il primo al mondo il primo tentativo al mondo strutturato serio eh, se vogliamo con un, anche con belleità no, di essere eh, onnicomprensivo sul tema eh, è un approccio che eh, mette al centro la tematica della gestione del, del rischio tutto eh, sì, eh, questo è molto interessante diciamo l'intelligenza artificiale pur non essendo definita nel in modo, in modo vogliamo, formale, ma essendo soltanto oggetto di una serie di allusioni in tutto il testo, eh, viene approcciata appunto da, da questa angolatura particolare. La, ah, gestione, la vorrei... gestione del rischio. Sì. Secondo lei la gestione del rischio ha qualcosa, può già delineare qualcosa? Sottintendere ovviamente problematiche, cioè perché, secondo, cioè piccola parentesi per non... Sì, sì, sì beh, certo, beh, ovvio, ovviamente sì, ovviamente sì, anche se, appunto, dicevamo, le considerazioni che aprono questa bozza parlano proprio all'inizio, nell'incipit no, di benefici sociali ed economici, però subito dopo si comincia a parlare anche, ci si incontra, no, con eh, appunto il tema del, del rischio quindi di, una di un potenziale danno che determinate applicazioni dell'intelligenza artificiale possono uh, sortire. Ovviamente ehm, quella è la posizione della Commissione Europea che nasce naturalmente da una... Precisa eh, lettura del mondo. Eh, la Commissione europea, in questo, in questo, in questo testo, non, non si preoccupa soltanto chiaramente degli aspetti tecnologici, ma si preoccupa anche, anzi, soprattutto di quelle che possono essere poi le conseguenze dell'intelligenza artificiale nella, eh, nel, progetto del, nel progetto europeo, nel progetto di costruzione eh, dell'Unione. E peraltro come per la protezione dei dati personali, come per la privacy anche e come, e come anche per uh, la sostenibilità e la tutela, uh, tutela dell'ambiente, anche per l'intelligenza artificiale, l'Europa aspira a diventare un modello globale no? e quindi aspira a, a creare, a porsi come spazio privilegiato in cui i diritti uh, dei cittadini anzi, di tutti i soggetti dell'Unione, quindi anche imprese e, e, e soggetti pubblici, pubblica amministrazione, eh, vengono riconosciuti e tutelati nei confronti appunto di possibili applicazioni di intelligenza artificiale. Quali, quali applicazioni? Bah, naturalmente quelle, anzitutto, legate alla sorveglianza di massa, no? la, la prima cosa che viene, che viene in mente. Sì, esatto. eh, chiaramente eh, si tratta naturalmente di una, una classe di applicazioni. Invasive rispetto, rispetto alla sfera personale. No? È ovvio che implicitamente la Commissione europea vuole porsi in antitesi a quello che sappiamo succedere in Cina, dove il, appunto gli algoritmi più in generale vengono anche usati eh, come uno strumento, se vogliamo, sia di sorveglianza, eh, sia di incentivo o disincentivo rispetto a determinati comportamenti sociali e così via. Va detto che in Cina quell'approccio non è soltanto un approccio top down, quindi imposto no, dalla, dalla nomenclatura del, del partito, ma è un approccio che i cittadini spesso tendono a desiderare. Perché? perché avere uh, delle valutazioni positive da parte di sistemi automatici poi comporta una serie di vantaggi pratici, no? Uh, è un po' come la raccolta per banalizzare, insomma, un po' la, come raccolta uh, punti o accumulare miglia esatto. no? rispetto a sistemi, rispetto alle Punti si hanno, più agevolazioni si hanno, ma si hanno anche in negativo, possiamo si. dire. Sì, sì, esatto. O... Sì, stiamo, stiamo sì, andando leggermente, leggermente fuori dalla, da, dal tema specifico della definizione dell'intelligenza artificiale eh, sulla quale, ripeto, io non so dare una risposta definitiva, però vorrei brevissimamente eh, ripercorrere la storia dell'intelligenza artificiale perché ci può aiutare, abbiamo un, due minuti insomma, ci può aiutare a capire che cosa intendiamo no? in modo quantomeno, quantomeno eh, ecco, vago? No? Perché poi il non essere precisi fino in fondo, eh, da, un lato, da un lato, può essere uno svantaggio, dall'altro, in realtà, io credo sia anche un vantaggio perché mh, ci permette di ricomprendere no, in questa etichetta una enorme quantità di, di cose eh, l'intelligenza artificiale nasce negli anni 40 se vogliamo no, con l'inizio dell'informatica eh, e ehm, al, a, nella, nella, nel momento in cui muove i suoi primi passi paradossalmente eh, è anche quello il momento, il momento in cui punta all'obiettivo più alto possibile cioè imitare costruire sistemi che imitino l'intelligenza umana quindi una costruzione di una intelligenza una costruzione da parte, parte eh, dell'uomo di una intelligenza che sia al limite indistinguibile o addirittura superiore all'intelligenza umana se pensiamo ad esempio al test di turi è un test che nasce in quegli anni ed è, è un test chiaramente che serve a questo che serve a distinguere un'intelligenza, o si pone come fine distinguere l'intelligenza umana l'intelligenza non umana e quindi al limite a costituire un po' la cartina di tornasole rispetto alla, allo sviluppo della disciplina perché nel momento in cui la tecnologia arriva a produrre un'intelligenza che non è più distinguibile da quella umana, ecco che il test di Durin naturalmente smette di essere utile e quello rappresenterebbe un po' il trionfo di quella, di quella stagione, no? come era immaginato, quindi l'intelligenza artificiale generale, come si vuol dire. Dopodiché abbiamo un primo inverno, un momento di delusione, no? perché naturalmente eh, le, le, le aspettative erano troppo alte rispetto a quelle che potevano essere, le, che, quelle che potevano essere chiaramente le, gli strumenti tecnici dell'epoca, anche se quel lavoro seminale poi getta le basi per tutto quello che viene dopo. Seconda stagione, intorno, agli anni, intorno agli anni, alla metà degli anni 60 si apre appunto con un tema diverso, quello della rappresentazione, della, della rappresentazione formale della conoscenza, quindi la costruzione di sistemi, che, di sistemi automatici che sono in grado di, mh, di processare simboli e arrivare al limite, a eh, eh, muoversi in modo autonomo all'interno di specifici domini della conoscenza. Domini che però, attenzione, dovevano essere mappati a priori da agenti umani. Quindi eh, c'è un approccio, se vogliamo appunto, aprioristico, eh, qual è il limite di questo approccio? Naturalmente, è che eh, il sistema automatico può spingersi soltanto fino a dove la, eh, la conoscenza umana è in grado di, di farlo arrivare, appunto. Perché eh, io, per poter avere un sistema di questo tipo, devo aver preso un dominio di conoscenza. Che so, mettiamo eh, l'analisi la, eh, delle immagini, ad esempio, che poi, peraltro, è un, anche un problema che mal si sposa con quell'approccio. E devo averlo rappresentato in modo formale, quindi per semplificare, con uh, sequenze, con successioni di, di simboli, di relazioni matematiche. È Però, un autonomo, sì. questi diciamo, questo sviluppo se ti pudessimo dargli dei settori. Ovviamente, come forse tutte le grandi tecnologie, nasce in un ambito più di difesa, più istituzionale. Se volessimo dire fare anche un percorso parallelo all'evoluzione di questa tecnologia. Se volessimo dire. In, L'intelligenza artificiale nasce in questo settore, per tanti anni rimane, diciamo, confinata in questo settore, e poi si arriva, magari, ad aprirsi ad altri settori. Più o meno, se a queste fasi si riesce anche può darci diciamo, delle indicazioni proprio di campi. Ma dove è stata applicata. Se vogliamo, i padri fondatori erano tutti un po' legati al venendo poi dall'esperienza dall della, della, della guerra, chiaramente erano tutti un po' legati. No? Pensiamo a Turing, chiaramente, al mondo, al mondo militare. Però, in realtà l'intelligenza artificiale nasce come, eh, come disciplina di ricerca: quindi dalla matematica, dalla cibernetica, dalla fisica e le applicazioni concrete, le prime applicazioni concrete su, si riescono a vedere soltanto negli anni Ottanta con i sistemi esperti, no? quindi sistemi applicati ad esempio a determinati rami dell'industria, no? determinati settori eh, industriali o, ehm, o diciamo, domini, domini molto specifici, eh, ad esempio particolari settori anche della progettazione ingegneristica, di edifici e così via. Eh, analisi eh, diagnostica però parliamo di settori estremamente estremamente appunto, eh, ristretti perché qual era appunto come dicevamo la caratteristica di quella stagione che il sistema automatico si muoveva in una mappa se vogliamo costruita a prioriisticamente no, da agenti umani l'ultimo se vogliamo il grande balzo dopo, dopo quella seconda stagione abbiamo avuto un secondo inverno una seconda stagione di eh, così un po di disillusione perché eh, perché ehm, in quel caso la limitazione era dovuta sia come dicevamo appunto al tema della costruzione a priori sia alla potenza di calcolo disponibile che era comunque molto limitata oggi qual è la differenza che la eh, maggior parte delle applicazioni dell'intelligenza artificiale le troviamo attraverso sistemi di machine learning cioè sistemi algoritmici che riproducono il meccanismo e apprendimento tipico di un agente intelligente nella macchina e lo fanno attraverso un costrutto che è una tecnologia se vogliamo che risale a sua volta agli anni 40, ma soltanto oggi, perché soltanto oggi abbiamo la potenza di calcolo, abbiamo disponibile la potenza di calcolo necessaria, è diventato mainstream, che appunto sono le reti neurali. Qual è la differenza tra le reti neurali e gli algoritmi, a priori, è diciamo che il sistema appunto, ha previsto il sistema formale, il sistema basato sulla rappresentazione della conoscenza, che le reti neurali non hanno bisogno, di, eh, non hanno bisogno appunto di essere, dentro certi limiti, di essere addestrate con un input Completo. Sono in grado di estrarre parte della conoscenza in modo autonomo, da sole. Da, Quindi, da sole. Qual è però il problema, e poi non voglio, voglio sforare i limiti di tempo, ma qual è il problema delle reti neurali che sono eh, opache, eh, nel senso che è estremamente difficile ricondurre eh, la ehm, conoscenza, se vogliamo, che è mh, stata estratta dai dati attraverso una rete, vi condurla poi a rappresentazioni intelligibili. Immaginiamo una rete neurale che è in grado di riconoscere, eh, di riconoscere, che so, delle immagini di oggetti, no? Osserva delle analizza delle immagini e riconosce degli oggetti, non so, un tavolo, una sedia e così via. È estremamente difficile nel processo di addestramento della rete e poi di funzionamento della rete stessa, quindi di applicazione ad altri dataset è sicuramente difficile riconoscere di in modo intelligibile dall'uomo gli oggetti coinvolti, quindi il tavolo, la sedia, in modo formale. Perché? Perché la rete neurale, altro non è che un'immensa quantità di sistemi di equazioni lineari, una, una, se vogliamo una, una successione di sistemi di equazioni lineari, che vengono risolti in modo iterativo e che eh, nella, nella risoluzione iterativa appunto, prendono, eh, assumono dei pesi dei pesi che eh, stanno a significare la maggiore o minore aderenza, che qui sto semplificando, di cui sistema a una certa rappresentazione. Però appunto sono numeri che non hanno nulla a che vedere poi con, la, con una rappresentazione formale degli oggetti. Infatti e quindi è. abbiamo un'intelligenza artificiale che è opaca, che è difficile da spiegare. E qui nasce poi il problema insomma della eh, accountability e della spiegabilità no, degli algoritmi. Infatti qui proprio anche, diciamo, mi ha dato l'assist perfetto per rivolgermi al dottor Menegari, appunto perché la Nato negli ultimi anni ha dimostrato proprio anche con questi report, la pubblicazione di quest'ultimo report, dell'importanza e anche di una propria volontà molto forte di sviluppare, di implementare queste tecnologie, oltre all'intelligenza artificiale e machine learning, anche altre importanti tecnologie Appunto soprattutto per delineare sia una guida di ammodernamento uniforme per tutti i paesi, ma soprattutto anche perché evidentemente si sono resi conto di quanto svilupparla da, so da sola ogni paese singolarmente fosse magari problematico. E appunto, come citava il dottor Reale, volevo appunto spostarmi parallelamente, diciamo, nell'ambito della difesa e chiedere al dottor Medegari se queste tecnologie, come stanno? Modificando e sviluppando questo settore della difesa e, soprattutto, quanto sarà importante questa tecnologia per l'alleanza atlantica, per i Paesi membri? E, come ha anche iniziato a già accennare Roberto Rale, quali sono le sfide? Cioè, È fattibile che tutti i Paesi possano svilupparlo? E come risponderanno anche i Paesi che si sentiranno magari minacciati? Quindi, quali sono le implementazioni, gli sviluppi della Nato e quali potrebbero essere le minacce che potrebbe subire la Nato con questo sviluppo di queste tecnologie? Eh, intanto grazie per l'invito e grazie anche per lo stimolo che viene alla sua domanda. Io cercherei di fare un punto prima su eh, il tema principale che sta diciamo, caratterizzando i ragionamenti della Nato, ma non solo della Nato, nel senso che mh, quello che in questo momento viene evidenziato come necessità prioritaria di chi si concentra sulle tecnologie di intelligenza artificiale è la capacità di decidere meglio. Eh, la complessità delle decisioni in ambito militare e in ambito anche eh, diciamo, tipico delle aziende, di qualsiasi organizzazione, questa complessità sta crescendo in modo assolutamente esponenziale. Eh, dobbiamo mh, migliorare la nostra capacità in termini di velocità, di accuratezza, di scalabilità, e di adattabilità. Questa è la ragione per cui mh, la eh, più interessante applicazione dell'intelligenza artificiale ruota attorno a questa nuova possibilità, cioè utilizzare gli algoritmi, per decidere meglio decidere più in fretta eh, questo tema mh, di applicazione degli algoritmi come strumenti di decisione è poi alla base dei grandi dubbi che caratterizzano diciamo la gran parte delle discussioni e probabilmente hanno anche stimolato no, il, il prodotto della commissione europea cioè, ma ci possiamo fidare di questi algoritmi e, eh, quando ci possiamo fidare e fino a che punto li possiamo utilizzare. E da questo punto di vista, sempre tornando all'attività dei militari, un, un elemento certamente utile e conosciuto a tutti voi è eh, l'invenzione di un, um, eh, un aviatore americano, si chiama John Boyd, e aveva definito eh, un ciclo che si chiama Oda Loop, eh, dove eh, la prima O significa osservare, la seconda si, eh, sta per orientare, la terza per decidere e l'ultima per agire. È un po' un processo che anche l'essere umano fa, cioè qualunque persona che si trovi a prendere una decisione eh, in modo eh, diciamo quasi inconscio percorre queste quattro fasi. Bene, eh, sulla base di come utilizzare gli algoritmi in un contesto in cui l'algoritmo può osservare orientare, decidere ad agire, si identificano eh, anche nell'ambito nato tre diverse tipologie di eh, eh, decisione eh, eh, su cui l'intelligenza artificiale può agire. La prima è la decision augmentation, cioè l'algoritmo fa tutto, osserva, orienta, decide e agisce. Quando si può fare la decision augmentation? Si può fare quando... Eh, la eh, tematica da affrontare è abbastanza semplice e i tempi di risposta sono necessariamente ristretti un, un, un algoritmo che decide se comprare o vendere un'azione è un tipico esempio che ragiona su dei volumi e in termini istantanei perché magari l'azione o il titolo azionario ha rotto delle resistenze dei supporti e decide di comprare o di vendere il secondo livello di ehm, eh, è quello che viene chiamato decision augmentation. Eh, stavolta l'azione è compiuta dall'uomo. Perché è compiuta dall'uomo? Perché innanzitutto ho più tempo per ragionare e in secondo luogo la complessità del problema è molto più elevata di quella che caratterizzava l'automazione. Ecco, bene, quindi chi decide è dotato di superpoteri. Perché? Perché l'algoritmo ti prepara automatizzando l'osservazione, orientando, quindi aggregando i dati e supportando la decisione. Quando invece la situazione è caotica, e molto spesso nel mondo militare trattiamo situazioni caotiche, quando dico caotiche vuol dire molte variabili che si intersecano in maniera non lineare, lì non si può andare oltre il supporto. Che cosa significa? Significa che l'essere umano deve decidere e deve agire. Okay? Allora, questo è fondamentale perché, perché questa uh, distinzione permette fondamentalmente di distinguere eh, due situazioni, situazioni in cui eh, l'algoritmo sostituisce completamente l'essere umano nella decision automation da situazioni in cui, come avete capito, si può fornire o un superpotere, decision automation, o un supporto. A prescindere da tutte queste eh, situazioni, qual è la nostra esperienza? La nostra esperienza è che eh, i militari, che da sempre sono molto avanti eh, nell'ambito di sviluppo delle tecnologie, eh, tutti conoscono no, no, il ruolo che hanno avuto nello sviluppo di Internet, del, del GPS e di altri sistemi, stanno cercando di fare qualcosa che io chiamo un sistema nervoso. Cioè, stanno cercando di... Eh, implementare eh, una situazione in cui eh, la loro organizzazione è in grado di percepire eh, dati sensoriali e quando parlo di dati sensoriali parlo di segnali parlo di eh, informazioni di dati di eventi e di quant'altro questi dati vengono eh, percepiti e eh, orchestrati dall'intelligenza artificiale perché perché l'intelligenza artificiale in certi casi può Reagire in modo automatico, pensate al vostro sistema nervoso quando noi inconsciamente eh, appoggiamo una mano su una fiamma, no? ritiriamo la, la mano senza pensarci, no? eh, il, il, il meccanismo, l'automazione è praticamente indotta dal sistema nervoso, oppure di volta in volta l'intelligenza artificiale, come ave, eh, abbiamo visto prima, può essere addirittura un cervello eh, che, che, che agisce in in maniera scalare, no? quindi da, dall'automatismo dalla, dall fino al supporto. E come si traducono queste cose? Qual è il, il, il tipo di eh, soluzioni che di volta in volta andiamo a implementare? Eh, fondamentalmente io distingo quattro eh, diverse applicazioni. Eh, partiamo dalla più semplice. Eh, creare dei dashboard, dei cruscotti, Vuol dire creare eh, quella che viene tecnicamente chiamata una descriptive analytics. Che cosa serve in militare la descriptive analytics per capire in un cruscotto che cosa è successo o che cosa sta succedendo, ok? Quindi l'intelligenza artificiale prende i dati, li aggrega, li orienta li rappresenta. C'è poi un secondo tipo di funzionalità che si chiama diagnostic. Eh, cosa fa la diagnostic analytics? Eh, quando serve? Al militare è necessario capire perché è successo una determinata cosa. Quindi la diagnostica è caratterizzata da funzionalità che gli permettono di ispezionare i dati, fare il cosiddetto drill down e capire in determinate circostanze perché ad esempio è penetrato un hackers nel mio firewall, no? Scoprire una vulnerabilità di un sistema, eccetera. Poi scalando e, e cominciando a parlare delle cose più interessanti, eh, la predictive analytics, che cosa, io dico, forse accadrà, rappresenta certamente no, il, il, un elemento di grandissimo interesse. Tutti vogliono avere delle ipotesi di scenario, tutti sono però perfettamente consci che sono ipotesi, e quindi quando io dico che cosa forse accadrà, ed enfatizzo forse, è chiaro anche il mio pensiero su questa capacità. Ma il vero sacro graal non è che cosa accadrà, il vero sacro graal è cosa devo fare, come e cosa devo fare. Questo si chiama prescriptive analytics, cioè l'algoritmo ti dice in una determinata circostanza che cosa devi fare utilizzando, e uso due tecnicismi, uh, un what if e un... Una serie di algoritmi che fanno ottimizzazioni quindi se 100 ufficiali stanno dando le loro dimissioni il prescriptive ti dice che devi attivare un percorso di selezione che devi magari organizzare dei trasferimenti eccetera eccetera okay? la mia sintesi qual è? si sta combattendo veramente una sfida interessante perché, perché queste tecnologie te lo diceva prima Roberto sono tanto pompate dal marketing e eh, pochissime persone, eh, io sono tra queste, ma non perché sono un eletto, ma perché in 300 progetti mi sono sbattuto la testa contro il muro almeno 270 volte. Quindi poche persone hanno una capacità di capire cosa si può fare e con che efficacia ed efficienza. Eh, quindi si combatte contro il marketing, eh, ci, sono, ci sono però tecnologie e algoritmi che se utilizzati in modo conscio possono cambiare eh, il modo di decidere e dunque trasformare in maniera clamorosa eh, le organizzazioni militari che devono sempre più spesso decidere considerando no, una quantità di dati sempre crescente. Questo è un po' se volete il flash di quello che è il mio sensore lavorando con alcune decine di organizzazioni di questo tipo in giro per il mondo. Ma secondo lei appunto, quindi queste tecnologie saranno, diventeranno man mano che gli anni passeranno sempre più importanti o dobbiamo anche un po' noi rimodulare la nostra visione su questa tecnologia? Perché magari noi ipotizziamo che l'intelligenza artificiale oggi in fase di sviluppo domani sarà il focus centrale di ogni cosa, dalla difesa ad altri settori. Però sempre rimanendo in ambito difesa, se è possibile dare più o meno un prospetto, eh, quanto sarà fondamentale da qui a dieci anni? Perché appunto la Nato in questi report indica i decenni in cui bisogna adattarsi e sviluppare queste tecnologie per prevenire, ma anche per offrire qualcosa in più. Però quanto di questo, magari anche se volete rispondere tutti e tre, Secondo voi quanto di questo è realizzabile? Cioè, è possibile allora, o le difficoltà sono ancora eccessive? Allora, mo molto rapidamente, l'intelligenza artificiale è poco intelligente e poco artificiale ad oggi. Okay? Quindi con, con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che trova applicazioni verticali dove il dominio è semplice e dove le variabili sono diciamo, eh, no, non così eh, connesse in maniera caotica o complicata, critica, in queste applicazioni l'intelligenza artificiale è meglio dell'essere umano. La maggior parte però delle situazioni che noi trattiamo hanno livelli di complessità notevoli e soprattutto investono domini diversi. No? Che cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente la mia esperienza è che vedo poca automazione, decision automation, nelle circostanze più semplici un numero sempre crescente di tecnologie che forniscono supporto e raccomandazione, raccomandazione all'essere umano che deve poi decidere ed agire ok? e vedo un numero invece mh, notevole di situazioni in cui l'intelligenza artificiale fornisce supporto che vuol dire che la decisione è completamente dell'essere umano così come la decisione è completamente dell'essere umano cosa accadrà da qui a dieci anni? Sicuramente avremo un miglioramento tecnologico, que quella che viene considerata no? l'equilibrio Le, tra il cervello umano e il cervello dell'intelligenza artificiale per me insomma, è, è ancora no, non, non vicinissimo, per fortuna direi, ma qui credo che il professor Benanti possa dare commenti migliori, migliori dei miei. Se professor Benanti o dottore Reale volete aggiungere qualcosa a questa domanda, siete liberi di farlo. Io lascerei la parola al professor Benanti, appunto. Che... Mi lasciate le castagne sul fuoco, come si dice. Dunque, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Uh, Due cose a premessa, poi dico tre cose puntuali. No? Vivo il lusso, come tutti gli eticisti, di poter fare domande senza dover dare risposte. No? Non sempre va bene perché Socrate faceva domande, chiedeva TST, TST e ha fatto una brutta fine, però insomma va bene. Eh, dunque la prima cosa è che vi dico che eh, ieri è uscito un report delle Nazioni Unite in cui eh, si, si racconta che in Libia è morto il primo militare perché un drone completamente autonomo è stato lanciato contro le forze di Haftar e quindi significa che il dominio dell'intelligenza artificiale almeno va su altre cinque eh, cose che sono find, fix and track, target, engage and assess, che, che è un eh, almeno per quello che sappiamo da ieri, quindi questa, questa eh, questione modifica eh, leggermente quello che ci siamo detti adesso anche perché gli UNDR sono su questi eh, cinque elementi che fa poi i suoi esercizi sul disarmo e su come tecnici, accademie e militari comprendono l'uso delle autonomous weapon quindi l'autonomous weapon è un settore in cui l'intelligenza artificiale eh, nella sua capacità di essere fire and forget è, è, è un qualcosa di molto settoriale che secondo me va messo bene al centro e, e su questo... Uh, entriamo secondo me in una categoria di armamenti che forse richiederebbero anche una, una trattazione a sé come potrebbero essere l'MC eh, o altri tipi di armamenti tradizionali. Eh, comunque, al di là di questo, eh, io eh, vorrei con voi fare eh, sostanzialmente tre domande, no? farmi, a eh, me tre domande che sono le domande dell'eticista, che riassumerei così, una riguarda i ponti, una riguarda un topo e una riguarda la caverna. È bello essere criptici perché poi uno pian piano prova a spiegarsi. Allora, per quanto riguarda il ponte, eh, serve a me eh, dire in che senso io mi occupo di etica della tecnologia è un campo un po' diverso da, dai campi tradizionali dell'etica, normalmente quando si parlava di artefatti tecnologici c'era o l'etica capita come moralità personale, come posso o non posso usare un artefatto, o l'etica dell'ingegnere intesa qual era il dovere di chi metteva in essere un determinato artefatto all'interno di un processo produttivo. Ecco, io durante il mio PhD ho avuto l'onore di essere uno degli allievi di Land London Winner e eh, con lui eh, ho seguito questa strada che è l'etica delle tecnologie. Che cosa vuol dire guardare questo mondo con l'etica delle tecnologie? Eh, ve lo dico con un esempio, mh, che è tratto dalla storia e che quindi è meno vicino a noi, ma eh, secondo me è abbastanza eh, parlante ai nostri problemi. Eh, C'è un bellissimo libro che ha vinto un Pulitzer di Robert Caro, che racconta la vita di un grande politico americano che si chiama Richard Moses. Richard Moses è quello che ha trasformato Manhattan in quello che noi oggi vediamo, le grandi opere, le grandi infrastrutture, sono tutte opere sue. Ha di fatto dominato la scena politica di Manhattan e ha costruito, tra le tante cose, l'autostrada a sei corsie, la Parkway, che, con, che unisce Manhattan a Long Island. Ecco, se noi percorressimo questa autostrada, vedremmo quello che si vede percorrendo, per esempio, la 1, una striscia di asfalto e dei ponti in calcestrozzo. E Landon Winner diceva però: se noi volessimo approcciare a questa strada con l'etica delle tecnologie, dovremmo farci una serie di domande. E la prima domanda che ci vogliamo fare è perché quei punti sono costruiti così? E ce lo rivela Caro. Caro, nell'audiobiografia di Moses, eh, porta una serie di racconti in cui Moses faceva ben vedere chiaramente qual era la sua idea di società. Eh, per lui eh, Johnson Beach, che era un parte di, una parte di Long Island, era destinata solo alla parte migliore della società, e quindi solo la parte migliore della società, nella sua visione di società e di migliore, eh, poteva arrivare a quella spiaggia. Questo fa sì che chiede che i ponti vengano costruiti un piede e mezzo sotto misura, una cinquantina di centimetri sotto misura. Evita che il treno arrivi alla spiaggia e senz'altro gli autobus o altri mezzi di trasporto di massa non passano sotto questi ponti. Cioè, laddove noi vediamo semplicemente degli artefatti tecnologici, uno scenario che vediamo tante volte, l'etica delle tecnologie si fa una domanda. Eh, che tipo di disposizione di potere mette in essere quel tipo di artefatto? Ecco, quando noi parliamo di algoritmi, quando noi parliamo di intelligenza artificiale, sono due temi vicini ma non identici, quando noi parliamo di BI, cioè di analisi dei dati, stiamo parlando di degli strumenti che mettono in atto una particolare disposizione di potere. Non sono calcestruzzo, ma sono ugualmente quello che consente o non consente a qualcosa di essere o non essere. Perché quel dato che visualizzo, quel dato che interpreto, quel dato che la macchina mi dà in un senso di retroazione o prospettico, è qualcosa che esiste o che non esiste. Allora l'approccio dell'etica te delle tecnologie è un approccio che sostanzialmente si chiede che tipo di disposizione di potere è questa. Capite che in un ambito come l'ambito militare, dove la verticalità della catena di comando è anche associata a responsabilità, a dovere e a tutta una serie di alti elementi valoriali, l'intermediazione di livelli che sono algoritmici, chiusi, elaborati altrove, messi all'interno ha una capacità di alterare la verticalità e la linea di comando o di creare disposizioni di potere alternative che vanno messe in discussione eh, sono come dire un passo prima dal bene e dal male eh? sto solo semplicemente dicendo che per vivere l'etica dobbiamo chiederci che cosa significa tutto questo dove questo può essere il migliore strumento in grado anche di salvare le vite o questo potrebbe essere un delegare scelte o valori importanti a meccanismi che sono Uh, come dire, meno uh, visibili nell'intenzione di chi le mette in atto di quanto voi essi siano ed è qui che mi sposto dai ponti ai topi, perché? perché Shannon, che è uno dei padri di questo mondo, che è uno dei padri della teoria dell'informazione, faceva vedere negli anni 50, c'è un granuloso documentario girato ai Bell Labs, un topolino meccanico che aveva chiamato Teseo, come quello del labirinto, del mito greco, che eh, veniva messo all'interno di questo labirinto, lui parla di che cosa fanno i Bell Labs, intanto quello sbattendo a tutte le pareti, ha imparato in 18 secondi come si esce dal labirinto. Ecco, improvvisamente, informazione che diventa qualcosa di computabile fa sì che la scelta, l'ottimizzazione, la vittoria il gaming, qualsiasi azione che voglia porre un risultato, possa essere computata e assistita dalla macchina. Da Shannon tutto quello transita attraverso Norbert Wiener, padre della cibernetica, che era colui che si occupava, per esempio, dei controlli dei lanciatori di missili durante la Seconda Guerra Mondiale. No? In che maniera, uomo e macchina, possono far passare una batteria antiaerea tra eh, puntatore, chi sta all'alzo e chi sta all'orientamento, a un sistema automatico mettendo uomo e macchina in una relazione di controllo l'uno sull'altro mediante un flusso che è il flusso dell'informazione. Ecco, quando l'informazione Shannon incontra la decisione dell'umano, questo avviene lungo la cibernetica e viene lungo la cibernetica mediante una causalità che è una causalità circolare. A causa B, B causa C, C causa A. Questo fa sì che tutti questi strumenti di cui parliamo, cioè strumenti informatici che lavorano le informazioni e si applicano al decidere umano, sostituiscono la causalità tradizionale che la filosofia vede nell'agire umano o per causas o per finis in un qualcosa di logico, computabile e circolare. Qual è il grande problema qui? Ecco ci arriva Martin Heidegger nel 1968 quando dice bene ma se noi mettiamo uomo e macchina sullo stesso livello lungo la frontiera delle informazioni, cioè se io mi metto di fronte alla macchina attraverso un, un cruscotto che è l'interfaccia tra me e la macchina, sto mettendo in atto quello che Wiener diceva come me meccanismo di retroazione o feedback nella decisione dove il meccanismo di retroazione mi dà un segnale che torna indietro e produce un cambiamento di quella che è la mia decisione, o un orientamento di quella che è la mia decisione. Ecco, ma è la macchina che viene comandata da me tramite l'informazione? O sono io che vengo comandato dalla macchina mediante l'informazione? Cioè, in che relazione stanno uomo e macchina in questo processo simbiotico di retroazione mediante il feedback? Questo è un problema di design. Allora il problema di design è a priori rispetto all'implementazione che voglio fare. Non mi interessa semplicemente che tipo di strumento ho davanti, ma come questo si relaziona a me perché può avere la capacità di essere cibernetico nei miei confronti, cioè di produrre un'azione o una mia reazione. E qui arrivo all'ultimo problema che è il problema delle caverne, che è un problema vero e proprio dell'intelligenza artificiale perché tutto nasce, come diceva, eh, reale nella prima introduzione da quello che è la definizione di Turing sull'intelligenza artificiale cioè come facciamo a definire quando un sistema è intelligente? Eh, da Turing in poi lo facciamo con, eh, come dire, trasformando una cosa che è di fatto un gioco di società che era il gioco dell'imitation game in un test con il computer cioè metto qualcuno oltre il muro o un qualcosa che è un computer oltre il muro, quando io non so distinguere la mia relazione col computer, se è un computer o una persona, quel computer sarà intelligente. Ma questo, alle orecchie di un povero filosofo, non suona altro che come una versione modificata di un qualcosa che Platone raccontava nel De Repubblica, che è il mito della caverna, dove lui dice che quando noi vediamo le ombre proiettate su un muro non sarà la vera conoscenza, non potremo avere la vera libertà se non ci giriamo e cerchiamo che cos'è che proietta quelle ombre, se non scavalchiamo il muro e vediamo qual è la luce e il vero oggetto che c'è dentro. Allora il vero punto finale, ripeto, lo vivo, lo pongo nell'ottica di chi fa domande, di chi lascia provocazioni, è esattamente questo, che tipo di conoscenza mi danno? Questi sistemi, che sono sistemi correlativi su dati, Se, che, che tipo di indicazione mi danno tutto questo? Io vi, vi inviterei a vedere, eh, dura 18 minuti, non è neanche lunghissimo, un video pubblicato al Financial Times la settimana scorsa, si chiama «We know what you did during the lockdown» in cui c'è questa scena, un po' la black mirror, di un data scientist che interroga questa donna sul cambio dei pattern che vede attraverso i suoi dati. Dice, a un certo punto sei uscita di sera, hai violato il lockdown, sei andata vicino a un altro uomo, eccetera, eccetera, sicuramente li sei innamorata, hai rotto col tuo ragazzo, gli fa tutta una spiegazione coerente, eh? vi salta una serie di cose, alla fine, dopo una serie di crisi, lei gli dice, guardate che voi avete sbagliato tutto. Perché il, il, il social network che mi avete messo davanti, di fatto mi ha semplicemente fatto vedere la faccia di uno che mi ha violentato tanti anni fa quindi non sono andato a cercarla come altri 100 milioni di dati per quelle cause, perché mi ero innamorata ma per un altro fine, per vedere se riuscivo a perdonarlo e allora è qui capita, ed è quello che ha detto Melegari poc'anzi, po che la scena è molto più complessa di quella che noi formalizziamo all'interno dei nostri esempi, che quando abbiamo a che fare con l'uomo e la variabilità dell'uomo, una spiegazione correlativa di queste macchine non sempre mi riesce a giustificare il vissuto, la modalità di vissuto, o l'azione, o le finalità di azione. Allora, filosoficamente, eticamente, le le, le, gli orizzonti su cui interrogarsi sono tanti. Perché questo strumento potentissimo e velocissimo, che ha la capacità di ingannare la nostra percezione, eh, rischia di non essere giustificato né nel suo fondamento né nel suo fine. Tenere aperta la domanda è quello che fa sì che non ci sia una disposizione di potere altra rispetto a quella che riteniamo giusta in un contesto a volte drammatico e eh, eh, esistenzialmente rapidissimo come quello del conflitto. Grazie, grazie per aver questa, dato questa risposta. Inoltre volevo chiederle ancora se secondo lei in futuro, perché a volte si sente parlare che l'intelligenza artificiale è uno step evolutivo della specie umana. Cioè, secondo lei, quando si parla di intelligenza artificiale, avendo anche sentito quello che avete detto oggi, un po' meno, diciamo questa visione è un po', diciamo è diventato un mito che viene raccontato, ma secondo lei si può parlare come uno step evolutivo al pari del, del processo che l'uomo ha subito nel corso dei millenni? Ma e la risposta breve è no, perché come ci è stato detto è molto narrow, cioè non serve a fare tutte le cose, ne fa una e ne fa una fatta molto bene, cioè se io progetto un'intelligenza artificiale per riconoscere un difetto di fabbricazione all'interno di una pressa di bottoni, farà in un... Frazione di secondo, tanti bottoni controllerà quel, quel processo di computer vision, ma non è capace, per esempio, di riconoscere un cane rispetto a un gatto. Allora, eh, il fatto che sia di questo tipo eh, dovrebbe un attimino cambiare la nostra percezione, perché l'intelligenza artificiale adesso, più che essere un, un altro umano, io, se mi permettete questo esempio, non so chi è da reale, me legari, poi eventualmente correggete voi, ecco, lo metterei più simile a un animale addestrato. Eh, una buona intelligenza artificiale è più simile a quel cane da valanga che si portano gli alpini quando devono andare a salvare qualcuno che forse non lo sanno spiegare perché il cane gli dice di scavare lì però se lo fanno tante volte trovano più sopravvissuti che altrove ecco allora eh, questo vuol dire che va ridimensionata nella narrazione globale non per questo può essere meno utile. Il mio bisnonno che aveva i cavalli sapeva che l'intelligenza del cavallo non era un qualcosa che gli permetteva di farlo sedere a tavola, non era calicola, però nonostante questo sapeva che l'istinto del cavallo in una serie di occasioni gli poteva aver salvato la vita, come spesso raccontava a mio nonno che poi lo raccontava a me. Allora la potenza è di un certo tipo, va ridisegnata all'interno di un framework che secondo me non è di tipo umano anche se ci piace pensarlo così perché ci sentiamo un po' soli come specie, no? Però è un buon e bel animale addestrato che a volte ci può mozzicare, se non siamo attenti e che a volte ci può salvare la vita. Grazie. Abbiamo una domanda da parte di uno spettatore. Federico, vuoi? Sì, è una domanda eh. rivolta un po' a tutti i nostri ospiti è se... Eh, quanto può essere impattante eh, il rapporto tra il pubblico e il privato nello sviluppo di algoritmi e dell'intelligenza artificiale avendo gli attori scopi mezzi idee e finalità differenti uh, se volete dico una cosa io rapidissimamente su questo Prego. Uh, beh, que questo è un Tema che, sì, che si sovrappone a quello più generale della sovranità tecnologica no? perché quantomeno in, in Europa eh, noi stiamo provando a costruire un ecosistema in cui tutti gli attori pubblici e privati anzi se vogliamo attori binari no? fatti da, da pubblico e da privato siano, siano protagonisti eh, è ovvio che eh, un po' il, diciamo, la produzione normativa della, della Commissione Europea dall'altro iniziative che non sono direttamente iniziative di sviluppo di algoritmi eh, ma sono iniziative se vogliamo sul livello infrastrutturale come ad esempio Gaia X che eh, per, chi, per chi magari non, non segue il tema è un'iniziativa eh, diciamo, di coordinamento per la costruzione di un, di un framework di uno standard così, di cloud europeo e, è un'iniziativa che naturalmente si pone come base anche per applicazioni e implementazioni di intelligenza artificiale, personalmente sono convinto che la strada da seguire almeno in, in Europa è quella appunto, eh, partenariati pubblico privati e quanto più possibile uso duale della, della tecnologia, magari su questo poi il dottor Menegavi potrà sicuramente darci, darci qualche elemento in più. Eh, sicuramente anche la tecnologia che proviene dal mondo della difesa eh, ha immense ricadute, eh, immense ricadute anche nel mondo civile. Questo gli Stati Uniti lo sanno bene e possiamo imparare sicuramente da loro. il mio beh, punto di vista beh, è che... Eh. Prego, prego. No, no, eh, niente, ho solo un ritardo nel, nell'audio. Prego, prego. No, il mio punto di vista è che quello che noi stiamo facendo in Europa è certamente l'approccio migliore e così dobbiamo fare, ma così noi stiamo perdendo la sfida dell'intelligenza artificiale. Cioè... Oggettivamente la Cina sta rivoluzionando gli equilibri che fino a poco tempo fa vedevano gli Stati Uniti enormemente più avanti in questo settore, e lo, lo scenario attuale invece ci dice una cosa completamente diversa, cioè che la, la, la politica cinese che coinvolge in maniera coercitiva eh, il mondo della ricerca eh, eh, di organizzazioni pubbliche e organizzazioni governative e finanza perché non dimentichiamo che gli investimenti cinesi nelle società mh, della Silicon Valley sono molto significativi ha di fatto mh, ha riequilibrato mh, un po' le, le capacità su questo tema e la preoccupazione degli americani e della Nato eh, rispetto alla perdita di dominio, di dominio militare perché essere capaci di dominare l'intelligenza artificiale presumibilmente determinerà anche una capacità di dominio militare notevole, questa è una preoccupazione molto sentita, molto sentita. Eh, noi facciamo tutto bene in Europa, ma eh, la mia impressione è che eh, ci sia qualcuno che sta giocando... Eh, in modo molto più efficace di noi. Non l'ho detto corretto eh, o, o, o eticamente accettabile. Dico in termini di efficacia mi pare di capire che eh, sarà dura per noi europei eh, mantenere il passo su questo tema. si sì, concordo assolutamente. Eh, grazie. Prego, professor Benanti, prenda pure. È evidente che la, la collaborazione tra privato e pubblico eh, c'è sempre stato, anche nel, nell'ambito di quelli che sono gli scenari di sviluppo, anche di, di tutto quello che è l'apparato militare, no? eh, e dalla Seconda Guerra Mondiale in poi è così. Eh, quello che è vero eh, è che, eh, diciamo, per quello che veniva detto prima, eh, c'è un'opacità di fondo cioè bene o male eh, quando le cose erano ancora meccaniche o elettromeccaniche bene o male più o meno si capiva o, o si poteva avere una visione un po' più eh, ampia oggi quando non esiste un singolo programmatore che fa tutto il software mediamente si includono librerie scritte da altri anche nei software più semplici eh, è chiaro che questo apre a complessità enormi e apre a, anche a livelli di scopo molto differenti, eh, per cui se una volta con la specifica dei materiali e i dati di targa più o meno si riusciva a gestire eh, il prodotto richiesto, eh, oggi il dato di targa dovrebbe per esempio includere anche il tipo di dati che sono serviti per fare un training di un set di intelligenza artificiale qual è la linea di base truth su una serie di campioni dati in pasto ad alcuni algoritmi di machine learning ma stiamo parlando di cose che sono più fantascientifiche per come siamo messi oggi di una general artificial intelligence cioè cose che di fatto non vengono né dichiarate né trasmesse, a quello che poi li implementa all'interno di una serie di sistemi grazie professore abbiamo anche un'altra domanda Mh, relativa al fatto che quando si analizzano gli studi, articoli dei paper accademici, soprattutto del, del mondo anglosassone sul tema dell'intelligenza artificiale emerge questo termine definito Hyper War e appunto la domanda chiede mh, quanto in realtà è realistica tale rivoluzione militare e civile e io chiederei anche se potete darvi una risposta a quanto secondo voi gli esseri umani Diciamo, parliamo dal mondo diciamo, della difesa militare, ma anche del mondo civile, si potranno adattare comunque a condividere la propria vita con queste tecnologie, magari in un futuro in cui si svilupperanno ancora di più. Soprattutto anche, come appunto nella domanda fa, o meglio, quanto ci si può adattare a queste nuove sfide mentali, fisiche e anche morali, di quel che queste tecnologie richiedono. Eh, io distinguerei, mh, se volete, semplificando al massimo mh, due situazioni, eh, sempre eh, parafrasando un po', se volete, la fantascienza, il mondo militare. Io credo che se parliamo di cyborg, e quindi se parliamo di un essere umano dotato di capacità mh, non umane, sia un paradigma più accettabile, eh, di, di quello che è il robot e quindi di un essere al 100% artificiale eh, quindi ve, vedo sicuramente come sostenibile anzi direi fattibile probabilmente già reale in molti contesti no? la, la, la realtà di eh, un uomo che senza saperlo è già un pezzetto cyborg eh? magari non ha una protesi in titanio ma sicuramente gode di queste eh, super capacità è anche già accettato tornando alla sua domanda il concetto di robot vabbè, tornando ai commenti che ci siamo fatti finora dipende da cosa deve fare ecco perché se deve immaginare no, un robot che decide se eh, fare atterrare un f35 eh, senza danni su eh, un, il campo giochi affollato da bambini oppure decidere se invece schiantarsi salvando i bambini contro una montagna, ecco io lì preferirei, preferirei davvero non pensare a chi ha scritto l'algoritmo, eh. perché l'F35 costa un sacco di soldi. Sì, la domanda è complessa in realtà, secondo me dipende da come la decliniamo e la verticalizziamo, no? nel senso che sono tanti, veramente troppi, troppi scenari che si aprono davanti a noi. E... Mettiamola così, la metterei in un'altra questione, la, la, la commenterei col paradosso di Moravec. Allora, Moravec ci dice che è molto più facile far fare una macchina un compito cognitivo alto che non un compito cognitivo basso cioè una calcolatrice che ci fa la radice cubica di 27 ce la regalano con 15 euro di spesa al supermercato quelle solari piccoline una macchina che apre una maniglia una mano che apre una maniglia la compriamo all'IIT per mezzo milione di euro per l'uomo è il contrario un bambino di 4 anni apre la maniglia della porta se non siamo attenti, scappa in strada per fare la radice cubica di 27 diciamo che dobbiamo aspettare la terza media allora che cosa significa? Che potremo probabilmente sempre di più delegare compiti cognitivi alti tipo la logistica o la strategia a processi macchinici e rimarrà la parte probabilmente che più ha bisogno dell'inventiva dell dell dell'uomo in mano all'uomo. Eh, ve lo dico con due cose, se voi andate a vedere la fabbrica dei, delle NAS, degli F3, dei motori degli F35 eh, voi trovate sostanzialmente questi robot che fanno queste nasse e, e poi vicino trovate un martello da 25 kg. Se chiedete perché, dice perché ogni tanto il robot si inceppa, due martellate e riparte. Quindi l'ingegno umano lo fa funzionare. E, e, la seconda cosa è il modello, del, secondo me, del food delivery. No? Adesso che abbiamo tutti questi modelli di rider, il rider entra, ci mette la forza muscolare, la capacità di relazionare umanamente un, un problem owner a un solution owner, non prenderà mai il posto del SAP, che è il sistema elettronico che gestisce tutta la, eh, la questione, quindi anche il profilo di carriera è molto differente. no? Non c'è questa verticalità di questo tipo. Ecco, di nuovo due provocazioni, semplicemente per dire che eh, cambierà di molto anche come consideriamo quello che oggi facciamo per una serie di effetti che è molto difficile prevedere in questo momento, compresi anche quelli economici, senz'altro. Ma io se posso chiusare con una piccolissima osservazione, che però poi si riallaccia anche un po' a quello che diceva il professor Velanti prima, il tutto sta probabilmente in, un problema di, in una questione di design, quindi come eh, progettiamo il sistema umano-macchina? umano algoritmo, perché noi probabilmente in modo ingenuo continuiamo a pensare all'intelligenza artificiale come a un sistema autonomo, no? un sistema del tutto indipendente dal rapporto con, con l'agenzia umana, ma non è così, non è così se non nei, nei libri di matematica. No? Nella, pratica, eh, nella pratica abbiamo sempre dei sistemi composti, dei sistemi composti di appunto un'agenzia umana e un'agenzia macchinica e, e, e la cosa poi non è, se vogliamo poi parlare di ambito appunto militare non è neanche tantissimo eh, lontana da quei sistemi semiautomatici che sono stati usati ormai eh, da, dagli anni 70 in poi pensiamo, c'è un incidente eh, che io vorrei ricordare eh, nel, nell'80 nell'88 nell un volo Iran Air 655 che fu abbattuto da, per, per sbaglio da una nave militare statunitense con uh, oltre 250, 250 morti e l'errore era stato uh, per come ho chiarito la commissione d'inchiesta un errore composto da un problema di disegno dell'interfaccia tra il software che gestiva il sistema automatico e il uh, e, e, e diciamo e, e la truppa e l'equipaggio e di un errore umano quindi probabilmente anche nel caso dell'intelligenza artificiale che poi nelle applicazioni pratiche è un'evoluzione di sistemi di che abbiamo già visto quello che conta è la ingegnerizzazione eh, ecco ingegnerizzazione dell'insieme, dell quindi del rapporto tra la parte umana e la parte, e la parte diciamo, appunto, mh, artificiale, l'artefatto. Questo non soltanto naturalmente l'ambito della difesa, ma immaginiamo ad esempio un, un, un medico che usa un algoritmo per fare diagnosi, no? ad esempio di eh, radiologia. Eh, dobbiamo assicurarci che il sistema composto funzioni bene, sia sì, efficiente e che per esempio l'esperto umano non tenda a eh, fidarsi troppo della macchina e questo lo si ottiene attraverso sistemi eh, di correzione reciproca del, dell'errore no? qualcosa che si chiama redress by design, questo è un esempio, un esempio classico ma insomma eh, io eh, enfatizzerei meno la componente di autonomia del sistema artificiale e di più invece la componente di interazione con l'umano perfetto ora abbiamo un'ultima domanda perché poi arriviamo al nostro limite temporale e che è una domanda anche qui riassuntiva per tutti e tre quindi abbiamo cercato di delineare cos'è l'intelligenza artificiale, come si evolve? abbiamo anche sfatato un po' di miti che circolano attorno, come viene definita, come quello che troviamo in rete, oppure quello che sentiamo sempre dire di che cos'è l'intelligenza artificiale, ma allora la domanda è esiste un limite, Cioè sapremo porci poi un, un limite di impiego, ma anche di sviluppo, in qualunque ambito, dalla difesa a un ambito più civile, sapre, saremo in grado di un limite anche in base a cosa vogliamo che quella tecnologia faccia oppure cercheremo sempre di andare oltre quindi quando riusciremo a capire quando quello sviluppo ha raggiunto il massimo di positività quindi di, di risultati positivi e un eccesso di sviluppo potrebbe diventare anche controproducente negativo secondo voi come ultima domanda per chiudere il discorso io sono per l'obbligatorietà del pulsante rosso spegni perché temo che, che questo limite potrebbe essere complicato quindi vedendola come gli americani un bel pulsantone rosso in modo che qualcuno possa spegnere tutto io lo, lo, lo metterei ecco non ho, non ho grandi grande fiducia nella capacità umana di avere un limite, io eh, parte della mia vita la passo cercando di combattere gli hackers e, e il limite è stato ampiamente superato, no? all'inizio si rubavano i soldi delle carte di credito, adesso sì, si toglie l'elettricità agli ospedali, no? e, che, che, che limite può esserci no? in un'azione di questo tipo e, e quindi io ahimè no, non, non mi fido. Eh, il pulsantone spegni tutto io lo vorrei grazie dottor Melegari Ah, io me la cavo dicendo che l'Europa ha provato a fare qualcosa, ma mettiamola così. <ride> o meglio, un limite c'è sempre nella misura in cui lo deci decidiamo che cosa significa la parola limite, no? Se il limite significa identità, il limite del cerchio è la circonferenza, cioè quello che fa di quell'uomo due punti un cerchio e non un quadrato. Allora, me la gioco in questo senso dicendo che se l'umano è il limite della, della macchina, cioè se preservare l'umano è il limite della macchina, allora questo già ci dice, come ha fatto l'Europa, che ci sono degli ambiti in cui la macchina non deve entrare. È chiaro che abbiamo conosciuto crimini anche impensabili, come i crimini di guerra, dove veramente abbiamo fatto cose oltre ogni limite, è evidente che di fronte a tutto questo eh, c'è una cosa, perdonatemi se qui vi metto la casacca, il saio da frate che, che è lo scandalo del male che sempre un po' ci tocca eh, però almeno per quanto possibile aspetta a noi mettere in atto quelle condizioni civili per cui si cerca di limitare e contingentare il male poi è chiaro, temo che potremmo essere sempre sorpresi da quello che siamo capaci di fare, però per quanto aspetta a noi direi mettiamocela questa buona volontà, ecco se tocca a me aggiungere ancora qualcosa per quel, per quel che riguarda eh, il limite io tenderei da un, da un lato ovviamente a considerarlo come fondamentale dall'altro però a considerare fondamentale anche la possibilità eh, di superarlo e in modo specifico ricordo che il regolamento, la bozza di regolamento della Commissione Europea prevede un istituto particolare quello della, della, della sandbox. Quindi un sistema controllato naturalmente quindi in, in um, determinati a determinati requisiti, quindi all'interno di condizioni particolari, di poter, però, derogare alle, alle appunto alle previsioni del regolamento. Questo perché? Perché c'è da contemperare ovviamente l'insieme dei diritti che sono i fondamenti del regolamento stesso, con la necessità di consentire la ricerca e l'innovazione. Eh, ovviamente è un trade-off estremamente delicato, io sono completamente d'accordo anche con quello che hanno detto i miei illustri correlatori, però mi preoccupo anche della necessità per il sistema produttivo europeo di non restare al palo, ed ecco perché la legislatura sta provando un po' a, a contemplare le due cose. Io vi ringrazio. Appunto, è stato anche bello avere visioni diverse, anche immagino per i vostri ambiti, e che però sono, diciamo, hanno mirato verso un'unica via, ma hanno anche dato sfumature diverse, che era proprio quello che ci aspettavamo e era quello che volevamo che i nostri spettatori potessero vedere, quanto una tecnologia che abbiamo scoperto essere un po' pompata, passatemi il termine, dai media, comunque anche da dalla cultura che ci è stata costruita sopra, si è poi rivelata essere un qualcosa che comunque in fase di sviluppo è importante, ma che comunque non è quello che pensiamo, ovvero qualcosa di totalmente indipendente dal, dall'agire, dalla programmazione umana. Io vi ringrazio nuovamente, è, stato, è stata una bellissima ora, abbiamo toccato tematiche molto interessanti, vi ringrazio per la vostra disponibilità, per essere stati con noi, e ringrazio anche tutti gli spettatori a cui invito a seguire comunque la pagina in, sia di IATA Piemonte sia comunque di IATA Italy per rimanere sempre aggiornati per tutti gli eventi che in questi mesi diciamo verranno prodotti dalle varie realtà e rinnovo comunque anche il saluto di... Il saluto e anche l'invito a seguire gli ospiti per magari mh, pubblicano ricerche o comunque anche lavori che svolgono che magari possono approfondire o comunque essere utili per chiunque sia interessato a questa tematica. Detto ciò, io vi ringrazio a nome di personale, di IATA Piemonte, di IATA Italia di essere, di aver partecipato a questo evento. Grazie a voi e a tutti. Buonasera. Buonasera.